io sono una docente del dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena Insegno geografia per la laurea triennale, insegno poi anche geografia del paesaggio come vedete e del patrimonio culturale e geografia storica per eh, la eh, magistrale. Quindi diciamo che i miei interessi nell'ambito diciamo geografico, nell'ambito dello studio dello spazio, del territorio, dei luoghi ehm, sono diciamo, particolarmente inclinati verso il paesaggio, verso gli aspetti eh, della storia e dell'evoluzione dei luoghi. Eh, do il benvenuto agli, agli studenti, ai, ai docenti eh, e so che da quello che mi è stato comunicato che ehm, le scuole che partecipano, gli studenti che partecipano eh, vengono da eh, diversi ambiti della Toscana, soprattutto la Toscana diciamo, eh, della, della provincia di Siena, della provincia di Arezzo, ma anche di Grosseto. E quindi, saluto i ragazzi di Siena, di Cortona, di Arezzo: mi è stato detto Montepulciano, Sansepolcro, anche Grosseto e Albigna, Sorano, poi Abbadia, San Salvatore con le Valdezze, e addirittura eh, vicino a me perché come si sentirà anche dall'accento, io non sono eh, senese. Quindi entrerei nel vivo di questa, di questa lezione, di questa conferenza, eh, dal titolo, come avrete visto, per una storia della tutela e della valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. Quindi parleremo, parlerò di paesaggio, parlerò di patrimonio culturale e soprattutto di eh, due azioni importanti che possono essere fatte, esercitate, compiute nei confronti del paesaggio, la tutela e la valorizzazione. E lo farò diciamo in chiave storica, eh, chiamando in causa alcuni personaggi, alcuni intellettuali eh, del XX e del XXI secolo. Quindi partirò dalla figura poi di eh, Antonio Cederna per far questo e arriverò fino a Salvatore eh, Settis. Quindi andrei avanti con... Eh, eh, prima di entrare, diciamo, nel vivo della tutela, della storia della tutela, dire, eh, tre termini, tre concetti, che sono il concetto d'ambiente, di territorio e di paesaggio, quelli semplificati in tre immagini, eh, quindi ambiente, territorio, paesaggio. E già da qui possiamo, diciamo, già da queste poche caratteristiche che vediamo in queste immagini possiamo avanzare diciamo qualche eh, definizione o perlomeno diciamo eh, possiamo puntualizzare meglio questi tre concetti eh, e come questi tre concetti si utilizzano nell'ambito scientifico perché molto spesso sono concetti che sono ehm, eh, interscambiabili anche che si usano anche come sinonimi però diciamo che nell'ambito scientifico L'ambiente è il regno della natura, l'ambiente è ecosistema, l'ambiente è eh, diciamo uno spazio caratterizzato da elementi totalmente naturali. Il territorio, ora poi lo vediamo meglio attraverso alcuni esempi, è lo spazio di vita delle popolazioni, lo spazio dove si, si opera, dove si è per antonomasia diciamo, l'ambiente antropizzato. E poi c'è il paesaggio. Oggi si parla tanto di paesaggio e da diversi decenni si parla tanto di paesaggio, diciamo che il paesaggio, anche il paesaggio è l'ambiente antropizzato, il paesaggio eh, diciamo che eh, prevede che ci sia anche un osservatore, che ci sia qualcuno che lo vede, che lo guarda, che lo gode, che lo osserva. E quindi andiamo avanti, ecco qua, quindi un'immagine come eh, avete visto prima, quindi, che diciamo, rappresenta meglio di tante altre l'ambiente naturale, è la foresta pluviale. Quindi. La foresta pluviale, come sappiamo, tanto minacciata eh, oggi, le grandi foreste del mondo sono minacciate dall'antropizzazione. Ma ecco, è uno di quegli ambienti al mondo che eh, si può veramente definire ambiente perché è caratterizzato prevalentemente, quindi, da caratteristiche naturali. Non, anche da millenni, non la utilizzi, però diciamo che sono eh, i caratteri eh, naturali. Per parlare di ambienti, eh, molto brevemente, eh, mi eh, rifaccio ad una vecchia classificazione, badate bene, è del 1947 questa classificazione, l'autore è Renato Biasutti, ce ne sono molte altre di classificazioni. Biasutti la chiama nel 1947 la classificazione delle grandi forme del paesaggio terrestre. In realtà eh, noi studiosi del XXI secolo, quelli che vediamo qui, eh, queste regioni del mondo che vediamo, più che paesaggi, sono anche paesaggi, ma sono grandi ambienti naturali, grandi ecosistemi. Perché questo? Perché vi ho portato questa carta per ehm, fare l'esempio di che cos'è un ambiente? Eh, perché, scusate non so, mi è apparso, ecco. Eh, perché, eh, perché ehm, questa classificazione è stata eh, costruita eh, suddividendo il mondo in grandi regioni basandosi su quattro eh, non so, scusate, ogni tanto mi appare che sta chiedendo di annotare boh, approvo eh, questa classificazione è stata costruita su quattro elementi che sono quattro elementi naturali qui l'uomo non c'entra nulla eh, clima, quindi orografia, cioè le forme del, del suolo idrografia, le acque e la vegetazione quindi quattro elementi naturali importanti, eh, quattro elementi in grado, combinati tra loro, di determinare ecosistemi diversi. Il clima, è sicuramente, l'elemento principale nel determinare questi grandi eh, ambienti naturali, non a caso, se osservate bene questa, questa carta, vi rendete conto che i colori diversi che contraddistinguono le diverse regioni, hanno una disposizione vedete per fasce orizzontali si guardi per esempio il colore giallo che sta a identificare le grandi forme del paesaggio arido quindi lo ritroviamo a nord dell'equatore e poi lo ritroviamo vedete a sud dell'equatore in fasce più o meno orizzontali che sono fasce climatiche particolari lo stesso vale il rosso per esempio il paesaggio delle grandi foreste pluviali vedete dove lo ritroviamo lo ritroviamo in una fascia che si trova a cavallo dell'equatore e quindi la grande foresta amazzonica, la foresta del Congo, le grandi foreste eh, del, del sud-est asiatico. E, e poi, vedete, in modo speculare, ritroviamo a nord e a sud, quindi nell'emisfero boreale e nell'emisfero australe, vedete, ritroviamo gli stessi colori. Non ritroviamo i colori delle medie latitudini, per esempio, nell'emisfero boreale, per esempio il paesaggio mediterraneo o il paesaggio delle latifoglie decidue, questo verde, perché semplicemente mancano le terre emerse, vedete, no? Quindi, eh, quattro fattori, clima, orografia, e vegetazione, eh, diciamo, contraddistinguono eh, gli, ambienti, eh, gli ambienti naturali. Andiamo avanti. Scusate, eh, non so andare a... Ecco. Eh, un altro esempio di ambiente naturale, un esempio molto facile, quindi eh, i grandi deserti, I grandi deserti de del pianeta sono ambienti naturali con la maiuscola e anche qui non che l'uomo non frequenti e non utilizzi questi ambienti, però, vedete, i caratteri preponderanti sono sempre quelli della natura. Ecco, non si può definire questo un ambiente un antropizzato o un territorio. Ancora, vedete, le grandi foreste, eh, la grande foreste boreali, quindi che hanno caratteristiche diverse dalle foreste pluviali. Anche questi sono ambienti, anche questi utilizzati dall'uomo, ma le caratteristiche, diciamo, principali sono quelle eh, naturali e veniamo, mh, bisogna vada un po' più veloce altrimenti ho tante cose da dirvi e veniamo al territorio, come ho detto prima, territorio, spazio di vita delle popolazioni, territorio tra l'altro è un termine, è un concetto molto utilizzato nella politica nell'urbanistica per esempio, cioè tutte le volte che l'ambiente diventa antropizzato, che l'ambiente è eccessivamente antropizzato e quindi lo usano come dicevo gli usano anche i politici, il termine territorio. Vedete, un esempio, un'area industriale, Porto Marghera, mi viene, ci viene a tutti immediatamente di chiamarlo territorio e non ambiente e non paesaggio. Lo stesso, ecco Prato, eh, qui vicino, quindi un'area industriale, anche questa è uno spazio di vita delle popolazioni, uno spazio dove le popolazioni lavorano, si muovono, quindi uno spazio intensamente antropizzato. E veniamo invece al, terma, al tema eh, della, della lezione di oggi, quindi il paesaggio, il, eh, il patrimonio. Quindi il paesaggio, vedete, eh, come abbiamo detto prima, come ho detto prima, quindi il paesaggio presuppone un osservatore, presuppone, è un ambiente antropizzato, perché qui, vedete bene, siamo in campagna, non siamo, siamo in mezzo alla natura, ma diciamo le caratteristiche naturali di questo ambiente sì certamente le caratteristiche idrografiche, un po' di bosco forse se è rimasto un, è rimasto un bosco non impiantato dall'uomo, poi vedete eh, i campi, quindi la, la, lo spazio agrario è uno spazio antropizzato, allo stesso modo quindi di uno spazio eh, costruito. Ecco, per definire il paesaggio mi voglio rifare a una definizione autorevole, che è quella eh, della Convenzione Europea del Paesaggio. Ehm, la qua è firmata a Firenze nel 2000, quest'anno sono stati celebrati i 20 anni della Convenzione. Eh, paesaggio, secondo la Convenzione, è una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, e il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani. dalle <totituzione> Eh, quindi, posso andare avanti? Eh, quindi, vedete, ci sono proprio due piani. Sì, sì, eh, due... Bene, eh, questa definizione, vedete, con contiene due aspetti molto importanti. Da una parte la soggettività, cioè la percezione delle popolazioni. Però capirete bene che non ci si può fermare alla soggettività, alla percezione, perché la percezione è soggettiva. Quindi vedete nella seconda parte della definizione eh, si conferisce al paesaggio eh, caratteri oggettivi, cioè vedete, si riconosce che il paesaggio è sì una parte di territorio come è percepita dalle popolazioni, ma allo stesso tempo è, ha anche caratteri oggettivi perché è il risultato della combinazione tra natura e cultura, tra natura e storia. Tra natura ed azione antropica e questo ovviamente è diciamo l'aspetto fondamentale, importante per comprendere i paesaggi di oggi e per riconoscerne il valore, riconoscerne la storicità, riconoscere le differenze, riconoscere le identità che stanno nei paesaggi. Tanti paesaggi diversi. Io qui ora vi mostro una carrellata anche piuttosto veloce, di paesaggi toscani. Eh, ho cercato anche di eh, inserire figure che diciamo richiamano le vostre, le vostre terre, i vostri luoghi del cuore e quindi riconoscerete i luoghi eh, delle vostre città, dei vostri paesi, delle vostre eh, campagne. Ehm, ecco qua, qui vediamo i dintorni di Siena, per invitarvi a individuare in ognuno di questi paesaggi questa combinazione tra natura e cultura, tra natura e azione antropica quindi vedete, eh, è un paesaggio antropizzato sicuramente la villa, la villa del cetinale, eh, il paesaggio agrario in primo luogo quindi vediamo una residenza signorile vediamo boschi, boschi sicuramente antropici l'uomo ha modificato questi boschi nel corso del tempo, nel corso della storia però sappiamo anche che eh, l'ambiente originale questo è il bosco deciduo, il bosco alla foglie decidua, quindi ritroveremo il querceto, che è una specie eh, eh, ritroveremo, autoctona, scusate, eh, la forma di queste dolci colline, il clima, queste sono diciamo, le basi naturali. Su queste basi naturali l'uomo quindi ha eh, trasformato, ha modificato, quindi ha inserito le proprie, i propri elementi. Andiamo, andiamo avanti, andiamo. Eh, ancora siamo ancora nei dintorni di Siena, quindi il, oggi considerato il bel paesaggio delle Crete. Questo esempio ve l'ho messo per eh, mh, spiegarvi, per farvi riflettere sul fatto che la soggettività, eh, la percezione a volte può, essere, può cambiare eh, per esempio il paesaggio delle crete che oggi lo ritroviamo nelle pubblicità per esempio in tante pubblicità di automobili c'è questo paesaggio che fa da sfondo ma questo paesaggio guardate bene se andiamo a leggere le descrizioni dei viaggiatori del settecento e anche dell'ottocento è il paesaggio dell'orrido è il paesaggio della desolazione, della tristezza della, ehm, è un paesaggio tetro viene definito perché? Perché manca l'uomo, perché, perché è un paesaggio poco costruito, poco eh, manipolato dall'azione dell'uomo e, e quindi la percezione cambia anche nel corso, nel corso del tempo. Ma andiamo avanti, quindi Sorano, il paesaggio del Tufo, quindi so che ci sono ragazzi anche di, eh, di Sorano. Eh, andiamo ancora avanti, qui vedete Montepulciano, Montepulciano con, la sua, con le sue campagne eh, diciamo, eh, oggi eh, dedicate quasi interamente alla cultura vitivinicola. E badate bene, se andate a guardare le foto aeree del 1954 non troverete questo tipo di paesaggio, perché il vigneto specializzato è una realtà diciamo, minoritaria, appena 50-60 anni, anni fa. Ancora da Cortona si domina questa immagine eh, bellissima della pianura bonificata della Valdichiana con sullo sfondo il lago Trasimeno. Ma anche qui vedete natura e cultura. La natura qui eh, c'era un grande lago, c'era una palude, la, la, la, la, la ricordiamo anche nei disegni di Leonardo da Vinci, un'area completamente bonificata, completamente prosciugata, un'area agricola oggi. Ancora la miata, ecco qui vediamo la miata, so che ci sono i ragazzi, vedete in pascolo. Eh, i boschi che vengono sostituiti dall'uomo, per esempio il querceto il, o la faggeta che viene sostituita dalle conifere, quindi natura e cultura, il castagneto, eh, per esempio il castagnefo da frutto che è un, un bosco assolutamente antropico perché l'uomo l'ha impiantato l'uomo lo lavora eh, quindi l'uomo lo gestisce e qui siamo in maremma siamo, eh, siamo alla foce dell'Albegna, vediamo in primo piano ecco, un elemento di quel patrimonio culturale eh, che costituisce poi tanti elementi del patrimonio culturale, costituiscono un paesaggio, e qui vediamo in primo piano la bella torre delle, eh, delle Saline, una delle tante torri costiere. Ancora, vedete, siamo eh, ancora in Maremma, siamo grosso eh, grossomodo nel, nel Parco dell'Alberese, qui vediamo altre torri, vedete, altre torri costiere, quindi natura e cultura. Oh, ma vediamo anche grandi distese di pinete e eh, le pinete eh, come sapete anche le pinete la pineta domestica eh, è un, uh, un bosco antropico ecco non pensate che eh, il pino è endemico del mediterraneo è, è una specie autoctona però le, le, il pino da frutto le grandi pinete di pino domestico come in questo caso Prime grandi pinete furono portate Ora, Qui siamo in Valtiberina, vediamo eh, San Sepolcro con, vedete, la collina, le colline punteggiate di casolari, di case coloniche, di, eh, di villaggi. Eh, andiamo avanti, e qui un'altra montagna, vedete, non è la mia, eh, siamo un po' più a nord della Toscana. Eh, prima per Prato, per la città di Prato, so che ci sono studenti di Prato. Ho... Adesso l'industria, vedete, c'è la calvana, questa, questa montagna, vedete che c'è questo paesaggio eh, silvopastorale, vedete, incentrato sul bosco e sulla pastorizza, sul pasco. Eh, poi scendiamo nuovamente in, in Maremma e nelle vicinanze di, eh, di Grosseto, vedete, possiamo vedere un paesaggio come questo, vedete, che è un paesaggio, in parte siamo eh, il corso dell'Ombrone, però vediamo una bella, una grande struttura, vedete qui, eh, che è una struttura idraulica, che è una struttura novecentesca del primo novecento, che è frutto della bonifica eh, idraulica. Eh, scusate, ogni tanto, ma pare, vediamo se riesco a... Eh, non so, ecco, andiamo avanti. No, quando mi appare che gli utenti mi chiedono gli appunti, poi mi appare questo: No, eh, non gli dia a niente a nessuno, nel senso neghi l'autorizzazione. Eh, io l'ho provato, non, non lo sapevo, mi era stato detto, e eh, quando faccio lezione non mi succede. Andiamo avanti, però. Eh, non so che succede ma non mi va più avanti ecco ancora in Maremma siamo ragazzi ancora un paesaggio della bonifica ancora un paesaggio che è il risultato come abbiamo visto prima di natura e cultura, di natura e storia quindi anche qui siamo nelle vicinanze della foce dell'ombrone un casello idraulico anche qui un po' precedente all'altro al Ponte Tura ma è ancora un'opera della, eh, della bonifica eh, vorrei farvi riflettere su un altro articolo della Convenzione europea del paesaggio che è molto importante e molto interessante. Prima abbiamo letto la definizione di che cos'è paesaggio, adesso di, di, anzi di che cosa si intende per il paesaggio, ora voglio farvi riflettere proprio su cosa è il paesaggio, cioè eh, a quale campo si applica la Convenzione europea del paesaggio. E guardate bene, che cosa ci dice? Che la Convenzione si applica a tutto il territorio gli spazi naturali rurali urbani e periurbani quindi è paesaggio un, pa un ambiente naturale è paesaggio un ambiente di campagna è paesaggio un ambiente cittadino o anche di periferia ma ancora paesaggi terrestri acque interne e marine e ancor di più guardate si alza l'asticella del eh, del legislatore quando si dice che sono possono essere considerati sono considerati paesaggi sia quelli eccezionali ma anche i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati quindi questo ci apre un altro scenario perché la convenzione europea del paesaggio come vedremo tradotta poi in legge in Italia dal codice urbano, dal codice per i beni culturali del paesaggio ci dice che il paesaggio è tutto e quindi eh, tutela conservazione pianificazione ehm, salvaguardia devono essere applicati a tutti i paesaggi. E qui vi ho messo alcuni esempi, dai paesaggi belli fino a quelli eh, degradati. Ecco qua, e qui allora ho messo una carrellata, non siamo in Toscana, siamo in diverse parti dell'Italia, ho messo una carrellata di eh, diciamo, eh, situazioni diverse, quindi non solo bellezza, non solo eh, diciamo paesaggi, non solo armonia ma anche eh, paesaggi, diciamo, brutti, degradati, eh, paesaggi devastati, eh, diciamo, interventi dell'uomo pesanti, massicci, eh, che però devono essere eh, considerati, che sono sotto gli occhi di tutti, sono perché io prima ho mostrato una carrellata di immagini cercando di andare a cogliere l'armonia, la bellezza, ma sono sicura che ognuno di voi eh, guardandosi intorno guardando i propri paesaggi può trovare delle pecche può trovare degli elementi di disturbo trovare degli elementi eh, che non sono proprio belli o che della storia della, della cultura di un luogo e qui vediamo appunto eh, semplicemente alcune eh, alcune immagini che mi portano ovviamente della e della valorizzazione. Ora, qui è troppo lungo leggere questo specchietto, eh, questo, questi diciamo eh, eh, punti che vi ho elencati, eh, che vi ho elencato proprio per mettere a fuoco che cosa avviene in Italia, dal soprattutto dal secondo dopoguerra, quindi ne cito solo alcuni che sono alla base poi delle profonde trasformazioni che i paesaggi, che gli ambienti e i paesaggi subiscono dal secondo dopoguerra. Industria, eh, capitalizzazione, rapide, che portano ovviamente a cementificazione diffusa, al consumo di suolo, talvolta un vero e proprio consumo di suolo che è sempre più intensa perché le persone si spostano dalle, dalle campagne verso le città eh, ed è portata avanti senza o con poche regole. I centri storici vengono stravolti, le città si imbruttiscono, imbruttiscono, le campagne vengono abbandonate, eh, si portano contro il bene comune, contro il patrimonio questo porta anche ovviamente inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo, un'edilizia speculativa, talvolta illegale, quindi l'abusivismo anche, che porta al degrado, alla devastazione dei beni culturali, delle aree protette, di ambienti, di paesaggi, talvolta anche di altissimo pregio. Si diffonde quella che viene chiamata dagli urbanisti la città diffusa, lo sprawl urbano, la campagna urbana, il paesaggio e la paura del rischio, come li definisce un autore. Peggiora in molti casi la qualità della nostra vita. E quel che è peggio è che i cittadini si assuefanno e sono non curanti nei confronti di, questo, eh, di questi fenomeni. Questo ci, fa, ci porta a dire, ma quello che avviene dal secondo dopoguerra può essere semplicemente definita trasformazione o forse può essere definita in parte anche distruzione, così la definisce un autore che è Eugenio Turri, Eugenio Turri è un geografo ormai scomparso che qui vi ho messo solo alcuni dei libri che scrive molto interessanti, l'antropologia del paesaggio, la semiologia, il paesaggio come le trasformazioni subito dice eh, alla fine del secolo scorso Le decenni, sono state così estese e profonde che risulta difficile rintracciarne di egualmente vistose in un arco di tempo altrettanto breve nella storia del nostro paese a meno di non considerare gli effetti dovuti a eventi cataclismatici o episodi violenti come la calata dei barbari o guerre disastrose come l'ultima ad esempio ma qui siamo nel campo di fenomeni distruttivi Possiamo chiamare distruttive anche le recenti trasformazioni? E così si chiede se è trasformazione o se è distruzione. E veniamo ad una voce importante del movimento ambientalista e di tutela del patrimonio e del paesaggio in Italia, considerato il padre del movimento ambientalista. Chi è lui? È Antonio Cederna. Vediamo chi è, molti di voi si saranno chiesti chi è questo personaggio forse poco eh, conosciuto, se non diciamo tra gli esperti. Allora, Antonio Cederna nasce nel 21 eh, a Milano, si laurea in lettere classiche e poi eh, si diploma, mh, prende un perfezionamento in archeologia. Eh, eh, questo è un suo motto, mh, parto da questo, il nome di un principio fondamentale, che priorità è la salvaguardia dei beni culturali, Paesistici e naturali. Tutto il resto viene dopo e qualunque ipotesi di cambiamento o di sviluppo va rigorosamente subordinata a questi valori. Quindi che cosa sostiene Cederna in tutta la sua vita, in tutti i suoi scritti, in tutte salvaguardia, la tutela dei beni culturali, dei beni paesistici, deve passare avanti al cambiamento, allo sviluppo. Che devono essere subordinati a questi valori come vi dicevo quindi cederna eh, porterà avanti per tutta la vita un forte impegno pubblico nel nome della salvaguardia della tutela del territorio dell'ambiente del paesaggio dei centri storici dei parchi del patrimonio il cederna lo farà ah, ecco scusate un piccolo inciso c'è cioè un... il sito della fondazione cederna è bellissimo in rete quindi eh, se qualche docente, qualche professore o anche gli studenti stessi volessero lavorare su questo, c'è cioè l'archivio è tutto in rete: quindi i fascicoli, gli scritti, le foto, eh, i video. Eh, e quindi è un, una miniera d'oro. Guardate bene, ha eh, testim tes testimonianza delle trasformazioni, degli scempi compiuti in Italia dal secondo dopoguerra fino, diciamo, alla fine del secolo scorso e quindi vi invito a, ehm, a visitarlo. Ecco qua, eh, come vi dicevo appunto eh, nei suoi libri e poi come vedremo nelle sue campagne di stampa porterà avanti questa strenua difesa eh, del paesaggio, del, del patrimonio. È un intellettuale, è un giornalista, è un ambientalista e sarà anche un politico perché sarà consigliere comunale a Roma e anche parlamentare. Eh, I Vandali in casa è sicuramente vedete riproposto poi. Di Francesco Ebani, quindi ripubblicato, è un'opera di tipo i vandali in casa. Noi conosciamo chi sono i vandali, ma vediamo se i vandali a cui si riferisce Cederna sono gli stessi eh, che intendiamo noi. Ora, questa citazione è un po' lunga, però qualcosa voglio, voglio leggervi da questa citazione. Lui dice: i vandali, argomento del presente volume, non hanno niente a che fare con i vandali. I vandali che conosciamo, questi come tutti eh, i cosiddetti barbari che percorsero l'Italia dopo il disfacimento dell'impero romano, sono innocenti della distruzione dei monumenti antichi. I vandali che ci interessano sono quei nostri contemporanei, divenuti legione dopo l'ultima guerra, i quali, per turpe avidità di denaro, per ignoranza, volgarità d'animo o semplice bestialità, vanno riducendo in polvere le testimonianze del nostro passato. E poi vedete, cita un elenco lunghissimo di chi sono i, questi nuovi vandali. E chi sono? Proprietari, mercati di terreni, speculatori, imprese edilizie, immobiliaristi, eh, affaristi privati, chierici e laici, architetti, ingegneri senza dignità, urbanisti sventratori, politici poi, vedete, aristocratici decaduti, scrittori e giornalisti anche, e via, e via, e via. Quindi ecco, eh, questa è diciamo, una, ho, ho preso semplicemente, quindi dall'introduzione, è una bella introduzione a quelle che sono le idee, le battaglie di eh, Antonio Cederna. Questi sono altri libri di Antonio Cederna, perché la denuncia di Antonio Cederna passa attraverso i libri, eh, passa, eh, come vedete qui, la distruzione della natura, Brandelli d'Italia, come distruggere il bel paese. Eh, e poi vedete la storia moderna dell'appia antica eh, l'appia sarà un tema importante nelle battaglie di eh, Antonio Cederna eh, come sapete siamo, come ho detto prima nel periodo della ricostruzione della ripresa economica, della crescita urbana e in quel periodo le minacce al patrimonio all'ambiente, ai parchi eh, sono tantissime, sono, sono continue Pertanto eh, Cederna nei suoi libri e poi nei suoi tantissimi articoli eh, di giornale, interventi alla radio, alla televisione, porterà avanti quindi una denuncia apertissima contro il degrado, l'abusivismo, contro il consumo di suolo, gli scempi ambientali, il dissesto logico e via via via. Come... L'appia antica. L'appia antica sarà diciamo, uno dei temi ricorrenti nelle battaglie di Antonio Cedeno. Qua vi ho messo del parco Lappia Antica. Il parco dell'Appia Antica conserva dei gioielli proprio della, del, periodo, eh, del periodo antico, quindi del periodo romano. E l'Appia Antica, in quegli anni, negli anni 50-60, era minacciatissima dal consumo di suolo, dalle costruzioni, dalla, eh, dagli immobiliaristi che dovrebbero ovviamente utilizzare e in parte lo faranno, questi, eh, questo spazio, quindi questo paesaggio per nuove urbanizzazioni. Vedete, guardate i titoli, i gangster dell'Appia, la calata dei nuovi barbari, Appia antica avanza l'abusivismo nel nome del condono. Ancora un altro tema di Antonio eh, di Antonio Cederna. Il mare, il mare, le coste. Le coste, badate bene ragazzi, sono eh, in quegli anni e poi si è continuato anche negli anni successivi, sono state aggredite in una maniera incredibile perché con il boom economico comincia il turismo, il turismo di massa. Tutti eh, vogliono andare al mare, tutti vogliono andare in montagna, tutti vogliono godere quindi di, eh, di ferie. E ovviamente il turismo di massa richiede eh, nuove urbanizzazioni, richiede profonde trasformazioni ai nostri litorali. E Il problema è che queste trasformazioni, come denuncia Cederna, avvengono eh, in, un periodo, in un tempo troppo breve, troppo intenso e con poche regole, forse con con poche o punte regole. Ed ecco alcuni esempi, vedete, non, non ci si riferisce soltanto al litorale laziale, ma alla Versilia, per esempio. Vedete, la Versilia del cemento, siamo in Toscana, l'attacco alle pinete, l'assalto alle pinete, le pine alle pinete, pinete che vengono abbattute per costruire, costruire alberi, costruire seconde case, costruire residence. E poi, vedete, eh, ancora, vedete, si denuncia il mare e lo metto in gabbia. La speculazione privata che impedisce l'accesso del pubblico alle spiagge, quindi si impedisce al pubblico, alle persone, di accedere addirittura al mare, perché il mare viene, la costa viene in parte privatizzata. Positano, vedete, le case abusive, così finisce la costiera, raddoppiate in tre anni le case. Cilento, siamo ancora in campagna, speculazione turistica che deturpa le spiagge e inquina il mare. La Sardegna, sappiamo bene che cosa è successo in Sardegna nell'arco di pochi decenni. quindi Le coste della Sardegna, soprattutto in alcune zone, sono state completamente antropizzate, trasformate. E 497 milioni di metri cubi erano previsti all'epoca, siamo negli anni eh, 60-70. E, e, e Cederna, dice che la Sardegna, affonderà sotto il peso del cemento. E poi ancora, guardate, quanto sono attuali questi temi. Eh, che cosa è successo anche ora recentemente nel sud Italia, a Crotone, l'alluvione, Frane. Quindi oggi sì, si colpa colta al cambiamento climatico, per carità. Il cambiamento climatico è, è, è evidente. Quindi come sono evidenti, diciamo, gli eventi catastrofici, gli eventi eccezionali che si verificano sempre più spesso. Però guardate bene che... È, questi eventi poi eh, agiscono su territori, su, su paesaggi, su ambienti che sono eh, già degradati. Quindi eh, i fiumi stretti sono danni perché molto spesso l'uomo ha costruito sugli spazi, sulle poste, ha costruito, ha costruito sulle aree di esondazione, ha costruito quindi dove non si sarebbe dovuto costruire. E quindi che cosa denuncia eh, Cederna? Vedete, denuncia le dighe. Eh, den e frana, vedete, perché l'Italia frana? Piove. Quindi nulla di nuovo, guardate, paesi isolati per il maltempo, situazione drammatica assurda. Ma qui non vedo l'app esattamente, ma siamo, diciamo, questo negli anni 80, qui negli anni eh, 70 e quindi frane, dighe, rischio idrogeologico eh, come conseguenza dell'incuria e della cementificazione. ...i fiumi, cemento eroce nei fiumi d'Abruzzo, poi risparmia tanti altri fiumi d'Italia, vedete fiumi che vengono costretti, guardate questo fiume come viene costretto ehm, ovviamente eh, il fiume poi eh, quando eh, si ha un evento eccezionale tende a riprendere i propri spazi che sono... e ancora le città, i scienzi soci è particolarmente attento a quello che sta succedendo eh, a quello che sta succedendo a Roma vedete il nuovo, il sacco di Roma Roma è come tante altre città d'Italia eh, dalla ricostruzione in poi secondo, dal secondo dopoguerra in poi soprattutto sono oggetto di una urbanizzazione selvaggia le persone si spostano nel secondo so dopoguerra eh, dall'Appennino verso le città l'Appennino si spopola eh, e le città quindi hanno eh, una popolazione, quindi c'è necessità certo di creare nuovi servizi, ma tutto molto spesso viene fatto senza regole, in maniera sregolata e portando avanti interessi di pochi a discapito di, eh, della collettività. E qui vedete alcune immagini che vengono dall'archivio Cederna, immagini d'epoca negli anni 60, vedete le nuove periferie urbane di Roma che nascono come come funghi, quindi. Eh, e che vengono ovviamente eh, luce, quindi questo aspetto. Vedete? Eh, questo è il quartiere eh, Tuscolani, immagine del 65, oppure il quartiere Montesacro, vedete, quindi eh, la città che divora in maniera. Eh, sempre più evidente eh, la campagna eh, costruendo queste grandi distese quindi queste periferie eh, alienanti quindi che come sappiamo bene poi porteranno con sé problemi eh, non soltanto per quanto riguarda il consumo di suolo ma problemi dal punto di vista diciamo sociale, eh, psicologico anche molto molto eh, evidenti ecco, eh, Uh, eh, cementificazione selvaggia, questo disagio che è messo così bene in luce da Cederna. io mh, cerco di darvi degli spunti, poi eh, diciamo è una lezione di un'ora, questo eh, è il tema di un corso intero che io ho cercato per voi di condensare diciamo in un'ora. Eh, questa cementificazione selvaggia, questo disagio viene narrato anche da altre voci. E io sono andata a cercarvi delle voci un po' meno consuete. Sarebbe stato troppo facile farvi una storia della tutela, dell'ambientalismo, della denuncia attraverso la voce, per esempio, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di tutela, Italia Nostra, il FAI, l'Egambiente, il WWF, quindi sono tante le associazioni che ovviamente si sono fatte sentire. Ma questo disagio è stato narrato anche da voci eh, forse meno conosciute. Un esempio, io vi, vi porto alcuni, alcuni esempi. Eh, forse diciamo abbastanza velocemente, eh, cercando di darvi, con l'obiettivo di darvi degli spunti. Poi saranno anche, sarete voi, saranno i vostri insegna, insegnanti, eh, se vogliono cogliere qualcuno di questi spunti e. Eh, Guido Piovene è un giornalista, è un giornalista eh, della, della Rai e guardate bene, questo viaggio che Piovene compie tra il 53 e il 56 è un vero e proprio viaggio, è un viaggio che dura tre anni, è un reportage, quindi all'Italia, l'Italia del dopoguerra, del secondo dopoguerra e qui ho... Recentissima, quindi dell'opera di Guido dell Piovane dell'anno scorso, quindi del 2019. E quindi abbiamo Sicilia dalle Alpi eh, agli Appennini e Piovane ci guida proprio alla scoperta e eh, questa scoperta, queste alla scoperta dell'Italia del secondo dopoguerra. E questo viaggio si tra traduceva, diciamo, in altrettante ogni tappa per una trasmissione eh, radiofonica. E che cosa ci racconta Piovani? Ci racconta l'Italia della ricostruzione l'Italia della ricostruzione e del è descritta in parte da, da, da Cederna, l'Italia eh, quindi eh, anche della, della cementificazione l'Italia degli immobiliaristi, l'Italia delle grandi periferie, l'Italia di un rapporto tra città e campagna che si sta sgretolando quindi l'Italia abbandono sono delle campagne l'Italia per l'urbanizzazione e quindi un, un viaggio, un grand tour eh, che ci porta proprio alla scoperta eh, dei luoghi che avviene eh, nei luoghi in quel periodo. Andiamo avanti, altrimenti non ce la faccio a mostrarvele tutti. Ecco, Calvino. Eh, Calvino è un autore sicuramente conosciuto per tante sue opere io vi volevo far riflettere su lungo di Calvino altri, eh, altre opere di Calvino eh, dove mh, che cosa mette in luce? mette in luce quello che stava avvenendo negli anni 50 delle coste della Liguria eh, Calvino frequentava Sanremo frequentava la, la Liguria e questa cementificazione delle coste della Liguria avviene soprattutto perché c'è bisogno di, eh, di svago, di ferie. In quel triangolo industriale operoso la Liguria è lo sbocco al mare, la Liguria è diciamo, il luogo prediletto per la eh, costruzione di alberghi, di seconde case, tanto che si parla e ne parla anche Calvino di rapallizzazione eh, delle coste della Liguria. E questo è un racconto lungo, già il titolo è eloquente, ambientato in una non precisata località della Liguria, ma che potrebbe essere Sanremo. Parlavo prima di periferie urbane, eh, parlando di periferie urbane, di quello che avviene a partire dal secondo dopoguerra nelle grandi periferie, in particolare Roma, però eh, questi sono diciamo, due dei eh, lavori più conosciuti di Pasolini su questo tema, Ragazzi di vita e una vita violenta. periferie eh, degradate e eh, la denuncia anche attraverso eh, tanti altri interventi non soltanto i suoi libri la denuncia di Pasolini è importante contro eh, le, le, il degrado delle periferie, questo urbanesimo dilagante, il disagio esistenziale eh, l'individualismo anche che contraddistingue il paese del cemento e vado ancora avanti eh, un film eh, le mani sulla città di Francesco Rosi che vince anche, vinse anche nel 63 il leone d'oro a, a Venezia e qui vedete già una, quella, quella clip, quell'immagine che vedete in alto dal film, cioè questi, questi gli immobiliaristi i politici, i costruttori che eh, mettono le mani sulla città e la trasformano in, eh, in cemento. Ancora, sicuramente meno conosciuto, Lucio Mastronardi eh, è un maestro eh, di Vigevano, Lucio Mastronardi è, è poco conosciuto, ma è molto interessante la trilogia eh, di Vigevano. Eh, forse avrete sentito, quando si dice la casalinga di Vigevano, ecco la casalinga di Vigevano, di Vigevano viene dall'opera di eh, Mastronardi. E soprattutto questa trilogia è particolarmente importante, perché cosa mette in luce Mastronardi? Mastronardi mette in luce la cultura del lavoro, la cultura del produrre, che è quasi una religione, un modello che è un modello sociologico, che però si traduce anche in un modello territoriale. E Vigevano è preso un po' a modello per incarnare quello che avviene nel nord Italia. I soldi, il lavoro, la fabbrichetta la casa, la seconda casa, nuovi stili di vita, la casa in riviera. Eh, quindi, vedete, sono pubblicati tra il 59 e il 64. Ancora un altro autore voglio mostrarvi, che è eh, Giorgio Bassani, con queste due opere, ma anche con altre, altri racconti. Eh, Bassani come Cederna si contraddistingue anche per l'impegno, per l'impegno anche Bassani come Cederna sarà a lungo, forse non l'ho detto prima, membro, socio e poi presidente d'Italia Nostra. Un eh, impegno anche proprio in un'associazione a tutela del, eh, del paesaggio. E Bassani vedete denuncia in questi libri, i suoi, suoi racconti, il saccheggio, il saccheggio delle risorse ambientali, delle risorse storico-artistiche del patrimonio. Per esempio, eh, in questo, nell'Aione, eh, ci parla del saccheggio e della necessità di difesa e di tutela delle zone umide, come in questo caso le valli di eh, Comacchio. E qui vedete, ecco Bassani, eh, che muore nel 1900, no, scusate, eh, no, è presidente, forse fino alla morte, ora non ricordo, è presidente d'Italia Nostra dal 65 addirittura fino al 1980 e questa è una, eh, vedete, è una eh, pubblicazione molto interessante, questa, vedete, Italia va a salvare e questo è tratto da un discorso di Bassani, abbiamo il dovere di salvare le nostre radici perché il territorio Ogni centimetro di territorio italiano è storia, la tutela del paesaggio è difesa della nostra identità nazionale. Allora, fatta questa carrellata di quello che avviene nel secondo dopoguerra e come viene denunciato così da voci così autorevoli, eh, uno si chiede: e la legge? C'erano le leggi? Esistevano leggi? che potevano impedire certi scempi, che potevano impedire il degrado, che potevano impedire il, la cementificazione selvaggia, vi faccio una carrellata molto veloce perché voglio arrivare a concludere poi con Salvatore Settis. Eh, le leggi c'erano, direi che le leggi non mancavano, anche se non tutte erano eh, Qua un esempio delle leggi importanti, fondamentali della, eh, del Novecento, della prima metà del Novecento. Sono tutte e due nel, del 39, la 1497 e la 1089. Nel nostro corso di beni eh, culturali abbiamo anche un insegnamento proprio di legislazione sui beni culturali. Quindi eh, ecco eh, le, le due leggi del 39. Eh, quali caratteristiche hanno? Sono state leggi importanti perché badate bene, sono state leggi che hanno consentito di vincolare alcuni beni importanti, vincolare aree eh, ambienti, vincolare parchi archeologici, vincolare. eccetera, Però, diciamo, hanno, eh, sono leggi che hanno consentito una tutela passiva, cioè la tutela del vincolo. Non la tutela diciamo, eh, di un bene per, eh, per i favori che questo bene ha, ma soprattutto, vedete, in funzione, la tutela in funzione della bellezza, della singolarità, dell'eccezionalità e soprattutto del godimento esterno. Sono figlie della cultura, è una cultura umanistica, una cultura idealistica, che è l'idea crociana anche, no? Se vogliamo ci si rifà, Benedetto Croce. croce, eh? ciò che permea le parole chiave di queste leggi sono queste, bellezza, eccezionalità, eh, quindi in funzione del godimento delle persone. Pertanto le leggi sono importanti ma non abbastanza efficaci perché bellezza, singolarità, eccezionalità sono criteri soggettivi e la attività cambia, cambia nel tempo e cambia da persona a persona. Ancora in questa mia carrellata di leggi non posso non citare la legge delle leggi, non posso non citare la Costituzione, non posso non citare la Costituzione perché è un nostro fiore all'occhiello, il fatto che, guardate che siamo tra i pochi paesi al mondo che hanno in un articolo della Costituzione, in particolare l'articolo 9, insieme alla tutela e alla promozione della cultura e della ricerca, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Ancora, e la Convenzione Europea del Paesaggio, l'ho citata prima per darvi la definizione, è importante. è importante, non è una legge, è un trattato, è diciamo, un insieme di principi ai quali poi gli stati membri firmatari devono eh, diciamo, adattarsi in qualche modo, devono fare proprio. Eh, andiamo avanti la convenzione di Faro anche la convenzione di Faro è importantissima ve l'ho eh, riportata perché per l'appunto l'Italia guardate bene è ratificata soltanto nel 2020 ma la convenzione di Faro eh, scritta in, in, in, in Portogallo era, è del 2005 perché è importante di fare? E si spera che ora lo Stato italiano, il Parlamento, il Governo e il Parlamento la traducano in legge o comunque eh, ne tengano conto. Perché considera il patrimonio culturale, di cui fanno parte beni culturali e il paesaggio, come eh, elemento fondamentale per lo sviluppo umano, per valorizzare le diversità, per eh, valorizzare il dialogo interculturale in un modello di sviluppo sostenibile. Quindi un ruolo importante si attribuisce al patrimonio e al paesaggio. Ancora vado velocissima, il, la eh, Convenzione Europea del Paesaggio, vedete, è stata tradotta in legge in Italia dal Codice urbano, cioè il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio 2004, poi è stato modificato con leggi successive e ora molto probabilmente la Convenzione di Faro verrà accolta con un nuovo articolo o con delle modifiche in questa legge. Le parole chiave, come vi faccio notare, sono ben diverse da quelle delle leggi del 39. Adesso si parla di tutela, si parla di valorizzazione, di gestione, di pianificazione, di sensibilizzazione. E, andate bene, un elemento importantissimo del eh, codice urbani, che già c'era in una legge dell'85, la legge Galasso, che è stata poco rispettata, è il piano paesaggistico, cioè si obbligano le regioni a redigere un piano paesaggistico, cioè a eh, diciamo, eh, conoscere i propri paesaggi eh, e a pianificare azioni per poterli valorizzare, tutelare, salvaguardare, gestire. D'accordo? Il piano paesaggistico, vedete. Io ho partecipato alla redazione di questo piano, sui paesaggi, ho, scritto, ho, fatto una, ho gestito un gruppo di lavoro sui paesaggi storici, rurali, è tutto in rete, i materiali sono tutti in rete, tutti scaricabili, e le regioni non tutte ancora eh, sono, si sono adeguate, la Toscana è stata la seconda dopo eh, la Puglia che ha creato un piano eh, paesaggistico al quale poi tutti i comuni della Toscana si devono attenere e veniamo negli ultimi cinque minuti eh, che ho all'ultima all parte della mia eh, conferenza quindi vi presento un ultimo personaggio importante eh, nel campo della tutela, della salvaguardia, del, eh, del paesaggio e del patrimonio che è Salvatore Settis ecco qua, chi è eh, Salvatore Settis? brevissimamente Salvatore Settis è un archeologo è uno storico dell'arte ha eh, diretto addirittura il getty research institute di los angeles e la normale eh, divisa e ecco eh, si è sempre ovviamente da archeologo da storico dell'arte interessato dalla, della, dei beni culturali della loro tutela ma è con questo libro con questo scritto del 2010 che eh, diciamo Ehm, lancia ehm, apertamente la sua denuncia come prima di lui aveva fatto eh, ad esempio eh, Bassani o Cederna eh, vedete, paesaggio, costituzione, cemento già il titolo è importante, è, è fondamentale eh, e eh, ecco qua eh, lui parte da tre paradossi che vi voglio, eh, vi voglio eh, mettere in luce quali sono i tre paradossi? Prima di tutti, sempre meno italiani. Noi sappiamo che il paese è in decrescita. Sempre meno italiani. Quindi a chi si tutte queste case, questi servizi che si stanno costruendo? Ora vadate bene, nel momento in cui io parlo c'è la crisi. Da qualche anno c'è la crisi economica e oggi... Diciamo... Il consumo di suolo si è un pochino bloccato in qualche modo, ma eh, si teme che sia una, eh, diciamo, una sosta temporanea. Secondo paradosso, l'Italia è tra i pochi paesi che ha il paesaggio e del patrimonio nella Costituzione, infatti lo mette nel titolo, e leggi tra le migliori al mondo. Eppure continua ogni giorno una selvaggia aggressione. Terzo paradosso, L'Italia ha una lunga tradizione civile di riflessione su queste tematiche, eppure, e questo eh, diciamo ci riguarda, riguarda me, riguarda voi, come studenti e come insegnanti. eppure dice nella scuola italiana non si parla quasi mai di paesaggio. Oggi sì, fortunatamente. Quindi questo è il terzo paradosso da cui parte questa riflessione. E vi voglio leggere brevissimamente... È questa ah, scusate ecco questa vediamo se riesco a tornare indietro eh, altrimenti ecco qua che è l'ultima eh, slide eh, ed è ripresa dalla, eh, dalla, quarta, dalla dalla bandella diciamo del libro e dice eh, scrive settis i danni al paesaggio ci colpiscono tutti come individui e come collettività uccidono la memoria storica feriscono la nostra salute fisica e mentale offendono i diritti delle generazioni future, cioè voi. L'ambiente è devastato impunemente ogni giorno. Il pubblico interesse è calpestato per il profitto di pochi. Le leggi che dovrebbero proteggerci sono dominate da un paralizzante fuoco amico, fra poteri pubblici, dai conflitti di competenza, fra Stato e regioni. E poi voglio chiudere con un messaggio diciamo di speranza. Ma in questo labirinto è necessario trovare la strada. Perché l'apatia dei cittadini senza scrupoli. E quindi, ragazzi, troviamola questa strada. Facciamoci eh, diciamo portavoce del disagio, del degrado. Denunciamo, osserviamo, impariamo a leggere i paesaggi, impariamo ad osservare, impariamo a capire che cosa è bene eh, che venga fatto in un paesaggio, che cosa è dubbio e quindi eh, mettiamolo in luce, eh, eh, riflettiamo, quindi. Eh, non, eh, non siamo apatici perché, come dice Settis, l'apatia è la migliore alleata dei predatori senza scrupoli. Io vi ringrazio, un'ora esatta, eh, mezzogiorno è 08. E vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per la eh, frettolosità anche con cui ho affrontato alcuni argomenti che avrebbero senz'altro meritato e che meriterebbero più tempo, però diciamo, spero di aver dato qualche, qualche spunto anche per la, per la riflessione per approfondimenti. Per esempio... Ehm, eh, ai miei studenti, in questo corso io lo sto tenendo in contemporanea, però come vi ho detto ho condensato in un'ora le lezioni di, tutta una, eh, di tutto un corso, quindi di 36 ore, e i miei studenti fanno un'elaborazione scritta, un una riflessione scritta, breve, eh, basate bene, due o tre pagine, non di più, ehm, che contenga anche delle immagini, delle figure, eh, e eh, in cosa consiste questa riflessione? Eh, gli studenti si guardano intorno nel loro ambiente di vita e eh, mettono in luce una cattiva pratica o anche una buona pratica per carità, quindi anche una buona pratica quindi un parco, un esempio di tutela un esempio di valorizzazione eh, molto spesso sono attratti dalle cattive pratiche quindi attraverso, attraverso un breve video attraverso una, eh, un un Mettono in luce un caso, un episodio che riguarda il, eh, il paesaggio o il patrimonio culturale. Qualcuno che fa qualche domanda? Io, Io interrompo ero... la condivisione dello schermo così vedo voi aspettate. Eh. Dunque, vediamo. Eh...